Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo eh, appuntamento con i nostri approfondimenti, normalmente in questo spazio ci dedichiamo ad un tema eh, principale, quest'oggi parleremo di libertà di stampa, libertà di stampa in particolar modo in Turchia, abbiamo una telefonata e adesso sentiremo eh, con chi. Ecco, dicevamo quest'oggi eh, Bukmark si vuole dedicare alla libertà di stampa in Turchia, soprattutto alla luce degli episodi che hanno visto il commissariamento del giornale eh, Zamang in Turchia accusato di complotto contro le istituzioni. E per farlo, lo vedete già dalla grafica, abbiamo in collegamento un eh, collega, un collega eh, turco che si chiama Murat Cinar con il quale vogliamo appunto cercare di approfondire meglio questo tema. Intanto buongiorno Murat. Buongiorno. Ecco, come dicevamo, come già annunciato in questi giorni, eh, notizia di questi nuovi episodi di censura eh, in quello che è il tuo paese di origine, anche se da alcuni tempi ormai stai in Italia. La censura in Turchia è un, è un fatto che purtroppo c'è sempre stato, addirittura dalla fondazione, de, prima della fondazione della Repubblica stessa. Attualmente tra l'altro la censura, eh, abbiamo, siamo documentati e abbiamo letto che è regolata da eh, leggi statunitari, statali e internazionali in accordo anche con l'articolo 90 della Costituzione. Ma com'è vivere in Turchia con questa sorta di grande fratello che osserva e soprattutto com'è svolgere il nostro mestiere con, questo, con questa pesante censura che incombe? Allora, prima di tutto, ehm, come dici tu, anche per... Eh... La presenza masticcia e quotidiana della censura eh, nasce eh, nel, nel cuore, nella testa dei giornalisti anche il secondo pericolo, ossia l'autocensura. Quindi mh, i colleghi che vedono entrare in carcere, in carcere i loro colleghi oppure eh, vedono che il sistema giuridico e politico continua a perseguitare eh, altri colleghi e senz'altro eh, attivano anche il meccanismo dell'autocensura. Dell Quindi eh, a questo punto parlare la, della libertà di stampa per un giornalista è molto difficile. E poi economicamente un lavoro estremamente precario. Eh, si tratta di un settore controllato dalla maggior parte da due tre gruppi media che possiedono una decina di quotidiani nazionali, una decina di canali televisivi e radiofonici e sono ovviamente politicamente vicini al partito del governo. Tutto il resto è, mangia una piccolissima, una piccolissima fetta che appartiene a una grande torta, quindi anche economicamente un lavoro molto svalutato, sottopagato. Ecco Murata, ti chiederei di rimanere in linea, intanto noi andiamo a vedere con un servizio ANSA che cosa è successo proprio in questi giorni, in particolar modo nella sede del quotidiano Zaman, vediamo. Blitz della polizia nella sede di Zamana, Istanbul, uno dei maggiori e più diffusi quotidiani d'opposizione. Cacciati i dipendenti del giornale, scortati dentro i nuovi manager nominati dal tribunale. L'accusa rivolta al gruppo editoriale Fezza, commissariato dai giudici, è quella di propaganda terroristica. Le forze dell'ordine hanno fatto eruzione nella sede del giornale dopo aver disperso i manifestanti usando lacrimogeni e cannoni ad acqua. La decisione del commissariamento di Fezza ha scatenato le proteste della stampa indipendente turca e dei partiti. Di opposizione. Il Consiglio d'Europa condanna l'azione come interferenza molto grave nella libertà dei media. Ecco, leggiamo ancora eh, altri contributi che troviamo sul FattoQuotidiano.it che ci spiegano un po' il motivo di eh, questo episodio. Ehm, vediamo appunto che Zaman aveva una linea antigovernativa, ha mantenuto una linea editoriale di appoggio al governo fino a dicembre del 2013 quando si è unito alle accuse di corruzione contro l'allora primo ministro e ora presidente Erdogan. Fu proprio nel 2013, leggiamo ancora, che la crescente tensione fra Erdogan Gulen per anni alleati fece esplodere un conflitto aperto in cui il governo accusa il religioso di utilizzare la sua influenza su polizia e magistratura per creare uno stato parallelo e far cadere il governo. Un tempo i due erano alleati ma dopo l'apertura di un'indagine per corruzione che ha travolto la cerchia di Erdogan nel 2013 si è consumato l'allontanamento visto che a indagare erano stati appunto poliziotti e procuratori considerati eh, vicino a eh, Gulen. Lo accusa tra l'altro di eh, cospirare per ribaltare il governo costruendo una rete di sostenitori, magistratura, polizia e media e accusa, eh, sono accuse tra l'altro che eh, Gulen eh, respinge. Eh, vuoi darci anche tu qualche dettaglio in più su questa vicenda? Mm, tra l'altro eh, è vera, possiamo ritenerla attendibile? Assolutamente, il conflitto nato tra la fraternità religiosa guidata da Fethullah Gulen. Il partito al governo, il partito dello sviluppo della giustizia ehm, oggi eh, ha creato appunto, queste ripercussioni. Eh, I media, particolarmente eh, i quotidiani nazionali che appartengono politicamente alla fraternità religiosa di Gulen, eh, stanno pagando le conseguenze. E Zaman è un quotidiano nazionale conservatore che nasce nell'86, in pochi anni, nell'88 inizia a seguire la linea politica di Fethullah Kulen e, conto, e per anni e anni è stato insieme a Milliette, Turchie, Bugun e altri, Yenisha Pak oppure Millie Gazete a sostenere per anni e anni a sostenere eh, i partiti di destra, i partiti conservatori, fino al, alla nascita del partito dello sviluppo e della giustizia. Così tutti questi quotidiani che ho elencato hanno dato un, un appoggio politico netto chiaro a Erdogan e al suo progetto. Così che quando con i maxi processi Erdogan con Baglioz, con l'arrivo di Erdogan al potere. E quando sono entrati con questi processi anche alcuni giornalisti di sinistra in carcere, i quotidiani oggi che vengono, vengono trattati in questa maniera sostenevano che i giornalisti erano in carcere non per la loro attività giornalistica, ma per il sostegno alle attività illegali. Oggi si trovano loro a ricevere le, le stesse accuse e Quindi ehm, ci troviamo davanti a un'operazione nettamente politica eh, contro un ex alleato guidato da, da parte di questo governo. Bugun che ho appena nominato, un altro quotidiano, già eh, fine ottobre del 2015 aveva subito la stessa operazione che ha subito il quotidiano nazionale Zaman qualche giorno fa. E a, commissari a commissariare questo quotidiano Bugun, ehm, eh, per commissariare questo quotidiano è stato, è stato creato un gruppo di 12 uomini e tutti quanti sono vicini oppure dentro il partito al governo, giusto per citarne alcuni, per esempio Aris Jalchen è il membro del, del partito dello Super di giustizia per la città di Ciancaya, oppure Javit Emiral che si era candidato come parlamentare con questo partito, oppure Aliasd che era nel consiglio comunale del comune di Umbrani con lo stesso partito e con Zaman è stata fatta la stessa cosa, quindi… Eh, entrambi, giusto per chiudere eh, correttamente, entrambi, eh, sono stati accusati di essere mezzi di comunicazione di massa della comunità di Gulane, che è definita ormai come un'organizzazione terroristica da parte del governo. Ecco, tra l'altro dicevi eh, Zaman non è stato chiuso ma è stato commissariato e infatti è tornato in edicola. Tornato in edicola con una veste piuttosto eh, diversa dal solito. Eh, chiederei alla regia di mandare eh, il contributo che abbiamo eh, ricavato dal sito di repubblica.it dove si parla appunto di questo. Il titolo è Turchia, il giornale Zaman torna in edicola stravolto in versione pro Erdogan. All'indomani del commissariamento con l'accusa di contro le istituzioni, il principale quotidiano del paese è ricomparso in versione drammaticamente filogovernativa. Il servizio di apertura è dedicato alla visita del Presidente al cantiere del Terzo Ponte sul Bosforo a Istanbul. I giornalisti dicono non l'abbiamo fatto noi. Eh, volevo chiederti come è stato accolto dai lettori questo, questo nuovo restyling del giornale, se così possiamo definirlo. Zaman risultava il quotidiano più stampato della Turchia, e veniva distribuito per la maggior parte gratuitamente, come succede, è successo anche in Italia per alcuni quotidiani nazionali, e, e risultava il giornale appunto più stampato, tra virgolette più venduto. Sull'incasso non ha mai dichiarato una cifra ufficiale, però eh, riuscivano a distruire alle grandi. Da 655 l'ultimo numero, però ci sono stati giorni migliori, è arrivata anche un milione di copie al giorno, da 655 è scesa 3 mila copie vendute e come dici anche tu il giorno dopo subito la linea è cambiata, ma questo è successo anche con Bugun qualche mese fa, anche con l'agenzia di notizia internazionale Jihan che faceva parte che fa parte dello stesso holding dove, ecco, dove viveva anche Zaman. È successo anche anni fa quando la stessa operazione è stata fatta nei confronti del quotidiano nazionale Spar e il canale televisivo Spar che apparteneva al Chukurovo Holding che era in possesso di un, di un politico che poi è dovuto pure andare via dalla Turchia e chiedere asilo politico in Francia. E questo è il cambiamento economico del, del quotidiano che ha visto. Sì, in qualche modo però l'opinione pubblica ha reagito, lo abbiamo visto già solo dai numeri che hai citato tu, che eh, questo cambiamento di rotta un po' ha spiazzato. Parliamo invece dei eh, colleghi turchi, tra di loro c'è eh, qualcuno che eh, non ci sta e alla censura risponde così. Pregherei la regia di mandare il contributo. Nella sua prima pagina, finita in edicola tempo di record, campeggiano foto e titoli censurati su Zaman, mentre i reporter del quotidiano anti-Erdogan, commissariato venerdì, restano prigionieri in una redazione dove i loro articoli vengono cestinati e non hanno più neanche accesso a internet, alcuni dei loro ex colleghi non hanno perso tempo, lanciando un nuovo giornale. Si chiama Yarina Bakis, lo sguardo al domani, e punta a dar voce alle istanze di Zaman, che fino alla settimana scorsa era il più diffuso quotidiano di opposizione in Turchia. Dopo il commissariamento per i presunti legami con Limane, Magnate e Fethullah Gulen, ex alleato, ora avversario del presidente Recep Tayyip Erdogan, il giornale ha rovesciato la sua linea editoriale, diventando filo governativo. Così, mentre il nuovo Zaman, guidato dagli amministratori giudiziari, va in edicola con un'edizione confezionata da giornalisti e amici al di fuori della redazione, gli ex reporter di Zaman, per lo più in pensione, mandano in stampa un quotidiano che vuole raccoglierne l'eredità. Ecco, l'abbiamo sentito dal video. Qual è l'opinione dei colleghi turchi relativamente a quanto sta succedendo? Ehm, ovviamente la reazione nei confronti di tutto quello che succede in Turchia, eh, sia tra i giornalisti sia anche tra i lettori, è, è molto preoccupante. Ehm, I colleghi che lavorano... Nel, anche in, in, nei cosiddetti media mainstream ormai hanno capito che non hanno un posto di lavoro sicuro non hanno un domani sicuro e non hanno la, la totale libertà di stampa e appunto come vediamo in questi casi dell'agenzia Gihan eh, sì, oppure del quotidiano Zaman come è successo qualche, giorno fa, qualche mese fa con il quotidiano Bukhanyu anche quelli che lavorano per mainstream non, non sono sicuri di poter andare avanti in una stessa maniera in un domani, perché basta un piccolo conflitto e basta un, un, piccolo, un piccolo lavoro che dà fastidio al potere, si può tranquillamente perdere il lavoro. Ovviamente il, il discorso è molto più complicato, molto più precario eh, per chi lavora nei media alternativi. Certo, abbiamo visto che di questo argomento ne ha parlato anche eh, l'Unione Europea che però in questo momento ha altre urgenze come per esempio quella di gestire i flussi migratori. Eh, quali soluzioni vedresti tu per far sì che possa cessare questa pesante censura che ancora nel vostro paese esiste? Turchia eh, sia un esempio eccellente per, eh, per far capire e. Eh, Cosa sia esattamente la democrazia? Cosa capiamo noi con la parola democrazia nel XXI secolo? E se, se la democrazia è fare le cose secondo le regole, in Turchia tutto funziona, tutto quello che vediamo adesso viene portato avanti basandosi sulle leggi esistenti. Allora è, è questo il punto cruciale. La Turchia ci fa capire che basta farsi eleggere durante le elezioni, portare abbastanza parlamentari nel Parlamento, fare i cambiamenti legislativi e dirigere il paese come, come pare. La democrazia è un'altra cosa, perché in Turchia per esempio, giusto per citare uno dei, dei motivi, come mi hai chiesto tu, eh, che, che, ha, che hanno generato questo, questo disastro attualmente. In Turchia eh, le banche statali sono obbligate a dedicare una buona parte del loro investimento pubblicitario sui giornali, sui quotidiani nazionali e secondo la risposta che ha dato il Ministro dell'Economia cinque mesi fa, più dell'80% dell'investimento che fanno le banche statali, vanno, eh, per la pubblicità sul, sul quotidiano cartaceo, vanno presso i giornali che sono vicini al governo, quindi ehm, questa, eh, questa realtà legislativa eh, in regola d'arte funziona tutto bene, non c'è niente di illegale, però permette ad alcuni giornali di crescere economicamente e ovviamente vengono coccolati quelli che seguono la linea del governo, di altri i media indipendenti vengono marcati, vengono porti, mandati via, al borderline, quindi si limita anche l'effettiva libertà di stampa. Quindi per risolvere i problemi in Turchia bisogna fare delle operazioni grosse, bisogna prendere delle misure grosse, ma anche a livello economico l'Europa deve riguardare i suoi rapporti anche economici che cioè, ha con la Turchia. Non, non basta trattare dell'immigrazione oppure fare due dichiarazioni per attirare l'attenzione sulla libertà di stampa. Se oggi si vive questo disagio, come dicevo, perché dietro c'è tutto un disegno politico e economico, bisogna identificare quello e lavorare su tutto. Bene, ti ringraziamo molto Murat per la tua testimonianza e per il, il contributo che hai dato quest'oggi, durante un tempo durante il quale abbiamo cercato di fare luce e chiarezza su quanto sta avvenendo ai colleghi che vivono in Turchia. Per il momento ti ringraziamo e poi magari avremo modo di aggiornarci in futuro. Grazie yeah, a voi, buona giornata. Grazie, buona giornata. E si conclude qui questo nostro spazio dedicato agli approfondimenti di bookmark. Vi ringrazio per essere stati con noi e rimanete su Rete Economy.